E ogni volta che c'è qualche grande benedizione, sempre ci sono delle prove. Sapete, stavo riflettendo prima che Dio non vuole che le cose non ci costino nulla, ma le cose hanno un valore se per noi hanno un prezzo. E' per questo che ci sono tanti problemi, tanti ostacoli e tante difficoltà per seguire Gesù. Perché attraverso questo Dio fa un'opera importante. Ed è proprio di questo che noi vogliamo parlare questa mattina. Vogliamo leggere Matteo capitolo 14, dal verso 24 al verso 32. Parleremo di camminare sopra le acque. Matteo capitolo 14, dal verso 24 al verso 32. La Bibbia dice così: Frattanto la barca, già di molti stati lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: È un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: Coraggio, sono io, non abbiate paura. E Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. gli disse: vieni. E Pietro sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura. E cominciando ad affondare, gridò, Signore, salvami. Subito Gesù stessa la mano lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Il vento si calmò come loro entrarono nella barca. Questo è l'anno della conquista, amen. per fede conquisteremo regni, per fede praticheremo la giustizia, per fede conseguiremo le promesse, è vero o no? E dobbiamo parlare che quest'anno passeremo attraverso diverse tappe, la prima è stata quella della restituzione, abbiamo predicato e parlato molto della restituzione, adesso iniziamo la seconda fase, che è quella della moltiplicazione. Perché? Perché è molto importante, abbiamo bisogno di moltiplicarci. Il piano di Dio non è un piano solitario, ma è un piano di moltiplicazione. Quando Dio prima Amo, gli disse cresci e moltiplicati e sii fruttifero. Amen. Alleluia. Cresci e moltiplicati e si fruttifero. Perché è importante la moltiplicazione? perché quando ci moltiplichiamo aumentano sproposita spropositatamente le nostre forze la parola di Dio dice in Deuteronomio 30-32 come potrebbe uno solo inseguirne mille e due mettere in fuga 10.000 se non è perché la loro rocca li ha venduti e l'Eterno li ha consegnati al nemico e quindi qua ci dice che quando l'Eterno acconsegnava qualcuno al nemico se erano uno ne mettevano in fuga mille ma se non ho due ne mettevano in fuga 10.000. non è che due ne mettevano in fuga 2000. ma ogni persona in più aggiungeva uno zero quindi significa che la moltiplicazione è importante perché c'è una moltiplicazione di benedizione Amen. e la moltiplicazione è anche importante perché abbiamo 10 ci di alza la Bibbia dice in Ecclesiastes al capitolo 4, il versetto 9-10, e che due valgono meglio di uno solo. Infatti se uno cade, l'altro, l'uno rialza l'altro. Ma guai a chi è solo e cade, perché non ha nessuno che lo rialzi. Quindi la moltiplicazione è anche importante perché abbiamo più forza. Perché se siamo deboli c'è qualcuno vicino che ci può dare una forza, che ci può dare un aiuto, che ci può alzare. Ed è importante anche perché attraverso la moltiplicazione possiamo arrivare in posti dove da soli non potremmo mai arrivare. Sapete, questo è successo anche con Gesù. Quando Gesù era sulla terra, disse ai Suoi discepoli una cosa molto importante. È buono per voi che io me ne vado. Perché se io non me ne vado, non può venire lo Spirito Santo. E Gesù con tutta la sua potenza, non poteva essere in ogni posto nello stesso momento al di fuori della sua limitazione fisica ma lo Spirito Santo invece non aveva limiti e quindi grazie allo Spirito Santo l'opera di Dio si è potuta moltiplicare ed arrivare in tanti posti Amen. per questo anche è anche importante la moltiplicazione perché attraverso la moltiplicazione noi possiamo arrivare in posti a toccare persone, a toccare città a toccare nazioni che altrimenti da soli non potremo mai fare. Quindi è molto importante la moltiplicazione, è la nostra seconda tappa di quest'anno, quindi in questi giorni parleremo molto di moltiplicazione. Però la moltiplicazione non avviene se prima Dio non mette alla prova una cosa. Sapete che cosa? La nostra fede. Dio mette alla prova la nostra fede quando Pietro arrivò sulla barca, la tempesta si calmò perché? quella tempesta aveva uno scopo ragazzi, aveva un obiettivo l'obiettivo e lo scopo della tempesta qual era? era quello di mettere alla prova la fede dei discepoli non degli uomini perché c'è una differenza tra gli uomini e i discepoli e quindi Gesù voleva mettere alla prova la fede dei discepoli, per questo arrivò la tempesta. E molte volte nella nostra vita arrivano tempeste perché Dio vuole mettere alla prova la nostra fede. E questa erano le testimonianza di prima dell'incontro, tutti quanti cosa hanno detto? Io volevo venire ma ho avuto un sacco di impedimenti. E anche noi che abbiamo preparato l'incontro abbiamo avuto un sacco di impedimenti. Però non ci siamo fatti fermare dal vento, non ci siamo fatti fermare dalla tempesta. Purtroppo quelli che non sono arrivati è perché hanno, si sono fatti fermare per strada. E mi ricordo la testimonianza di alcuni fratelli che dicevano noi non avevamo i soldi per venire, però quando abbiamo deciso di venire e anche di chiudere la nostra attività, Dio ci ha provveduto di più di quello di cui avevamo bisogno. Perché Dio mette alla prova la nostra fede, ma ci benedice quando noi agiamo per fede disse a Pietro, aspetta, adesso si calma la tempesta e tu dopo camminerai sulle acque no, Pietro dovette camminare sulle acque quando c'era la tempesta e dopo la tempesta si calmò perché la fede ci porta a fare delle cose quando noi non potremmo farle se no non ci vorrebbe fede la fede è credere in cose che non esistono se no non è fede la fede è qualcosa di molto molto molto importante per Dio e Dio prova la nostra fede perché attraverso la prova della fede si produce costanza nella nostra vita e questa costanza dice la Bibbia ci rende perfetti e lo vogliamo leggere in Giacomo al capitolo 1 dal verso 2 al verso 4 la Bibbia dice così fratelli miei considerate una grande gioia quando quando venite a trovarvi in prove svariate, noi molte volte ci affoggiamo quando siamo nelle prove, invece dice la Bibbia che dobbiamo gioire quando siamo nella prova perché? Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Uno dei problemi dei cristiani è che non hanno costanza. Oggi vengono in chiesa e domani no, oggi pregano e domani no oggi leggono la Bibbia e domani no oggi evangelizzano e domani no ma attraverso la prova della nostra fede la Bibbia dice che si produce una costanza diventiamo costanti nella preghiera costanti nella parola costanti nel fare ogni cosa di cui c'è bisogno e la costanza a cosa ci serve? e la Bibbia dice che la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi e di nulla mancanti quindi Dio cosa fa? quando vuole che nella nostra vita noi cresciamo fa una cosa ci manda delle prove qua Dio voleva che i discepoli crescessero nella fede perché loro erano da una parte del fiume del lago e disse iniziate ad avviarmi, adesso arrivo ci vediamo dall'altra parte perché lo fece? Lo fece perché voleva mettere alla prova la fede dei discepoli, perché la loro fede doveva crescere e la tua fede può crescere solo attraverso le prove. Quando tu passi una prova e la superi. Quindi cosa è successo? Che praticamente loro furono provati nella fede e la fede aiuta le persone a crescere. La Bibbia dice che quando c'è una pianta che porta frutto, Dio la taglia, la porta affinché ne porti ancora di più. Questa è una cosa che si fa anche in agricoltura. Quando c'è una pianta bella che porta frutto, non è che si abbandona a se stessa, perché altrimenti non funziona, ma si taglia. E la cosa che più ci meraviglia, è che più si taglia, e più frutto porterà. Così anche agisce Dio con noi. Affinché noi vogliamo portare frutto, Dio ci mette nelle situazioni difficili perché vuole vedere se noi veramente abbiamo fede in lui. Se noi veramente crediamo in lui, immaginiamo questi discepoli che erano dentro una barca E sapete, dalle onde arrivano anche onde molto alte si fanno all'interno di questo lago. E immaginate già quella barca che girava in mezzo alle onde. Ad un certo punto da lontano vedo un fantasma. Com'è che era un fantasma? Era un fantasma perché vedevano una persona, ma da lontano era di notte scuro con i lampi, immaginate, e non si vedeva bene. Però immaginate che povero. Voi sopra al lago, in mezzo al mare, in mezzo alla tempesta, arrivo pure un vandato. Però quando si dì la voce, non temere. Sono io. Vedete, loro non lo videro Gesù, ma ascoltarono la sua voce. E noi in mezzo alle tempeste, in mezzo alle prove, in mezzo alle difficoltà, molte volte Gesù non lo vediamo, però lo possiamo ascoltare. Perché? Perché c'è ha dato delle sue promesse. Che io sarò con te io non ti lascerò mai e perché Dio mi ha abbandonato? non l'ha fatto mi sta solo mettendo alla prova la tua fede per farti crescere e quindi Dio fece la stessa cosa con i discepoli e Pietro che era subito quello ruente, signore se sei tu fammi camminare anche qui sulle acque. e Gesù disse vieni, tu credi in me? sì Molte volte Gesù ci dice questa domanda Tu credi in me? Sì, e allora vieni Ah, signore, come faccio? Devi avere fede Se Dio ti dice vieni Se Dio ti sta chiamando Devi avere fede Perché senza fede non possiamo piacere a Dio Tutto quello che riceviamo Nella vita spirituale Lo riceviamo per fede Vieni, disse Gesù, vieni E tanti a quel comando Avrebbero detto no vabbè signor vieni tu che è meglio perché chi si muove qua dentro la parte già si spatta non sappiamo se sei veramente tu o no perché abbiamo sentito solo la voce però Pietro è, è, è fede all'inizio di fare i primi passi guardate che l'acqua non è la firma eh? guardate che l'acqua non era la firma l'acqua si muove quindi non era facile camminare sulle acque non è che l'acqua era piatta e allora vabbè, no, l'acqua si muoveva. Immaginatevi sopra l'acqua. Però succedeva una cosa, fin quando lui aveva lo sguardo fisso su Gesù, riusciva a camminare. Era un miracolo. Ma quando iniziate a guardare tutte le cose che erano intorno a lui, allora è ad affondare. E questo capita anche nella nostra vita fino a quando noi guardiamo Gesù fino a quando abbiamo una visione tramite gli occhi fino a quando camminiamo per servire il Signore e per fare la volontà di Dio e allora può succedere di tutto noi non affonderemo anzi, vedremo la mano di Dio in ogni problema troveremo la soluzione Dio ci darà la via riuscita Dio opererà in maniera soprannaturale ma se iniziamo a guardare intorno se iniziamo a guardare eh, ma io non posso andare da Gesù oggi perché le volte sono altre eh ma io non posso andare da Gesù oggi perché c'è il vento eh, ma io non posso andare da Gesù perché devo camminare sulle acque e allora noi non vedremo mai niente nella nostra vita perché tutto quello che noi possiamo ottenere lo possiamo ottenere per fede per fede conquisteremo il regno per fede praticheremo la giustizia e per fede conseguiremo le promesse la chiave di ogni cosa è la fede però il diavolo non vuole che noi arriviamo da Gesù e quindi si creano tanti scoraggiamenti, tante cose, tanti problemi, tante difficoltà e Gesù disse a Pietro, uomo di poca fede, perché aveva avuto paura e il diavolo sembra cerca di, cerca di fermarci attraverso tre cose il diavolo usa tre armi per fermarci nel camminare dietro a Gesù la prima arma sono le molte occupazioni una volta c'era un uomo, un re che fece una festa e questi disse non posso venire perché devo provare dei buoi non posso venire perché devo lavorare nel campo e tante volte molte persone non possono venire in chiesa perché devono fare tante altre cose sapete, noi pensiamo spesso che un lavoro sia una benedizione e lo è ma quando questo lavoro ci arriva e ci impedisce di andare in chiesa, non è una benedizione, è una prova di Dio, per vedere se noi siamo più fedeli a Dio o più fedeli alle altre cose. Quindi la prima arma che abbiamo usa è tante cose da fare, tanto da lavorare, ho tanto da lavorare che oggi non posso andare in chiesa, ho tante cose da fare che oggi non posso andare in chiesa. Ho una famiglia così numerosa che devo cucinare tutti quanti che non possono andare all'incontro. Ho tante cose da fare, non posso andare a questa conferenza. Gli impegni, le occupazioni, le grandi cose. Sono la prima arma che il diavolo usa. Poi c'è la seconda arma. La seconda arma che il diavolo usa sono i molti problemi. Ah, signore, non posso andare in chiesa oggi. E non ho i soldi per mettere la benzina se metto la benzina oggi domani come andrò a lavorare? signore non posso venire in chiesa perché sono malato ah non posso fare questo perché ci sono tanti tanti tanti tanti problemi però un giorno c'era un uomo che era cieco e sapete essere cieco a quel momento non era una passeggiata non c'era neanche la pensione dell'Ips essere cieco significava non poter fare niente ed era seduto lì a chiedere l'elemosina. Ma quando ascoltò che di là passava Gesù, disse la dice la Bibbia che lui buttò addirittura il suo mantello. L'unica cosa che aveva per coprirsi dal freddo di notte era il mantello. Lo buttò e iniziò a camminare Gesù, Gesù, senza neanche sapere dove andava Gesù, non gli importava più i suoi problemi non gli importava più che non vedeva non gli importava che aveva perso il mantello a terra e che la notte può darsi che non aveva come coprirsi dal freddo non gli interessava più niente gli interessava una sola cosa andare da Gesù quindi la seconda arma del usa sono i problemi, le preoccupazioni ma noi dobbiamo mettere Gesù prima dei problemi perché Gesù è la soluzione dei tuoi problemi la Bibbia dice cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in sopraggiunta ma se noi non cerchiamo Dio e cerchiamo prima le altre cose non troveremo mai niente affonderemo nell'acqua come stava affondando Pietro e la terza arma che usa il diavolo è la molta paura Pietro aveva paura le tempeste il vento e tanti hanno paura Signore cosa sarà? Adesso vado in chiesa Cosa succederà a casa mia quando non ci sono? Come succederà questa cosa? E il diavolo sempre cerca di metterti paura Paura, paura, paura, paura Non è possibile La tempesta è nelle mani di Gesù Gesù appena salì sulla barca shh, Subito si fermò tutto Noi dobbiamo capire che non abbiamo il potere di fare Neanche un nostro capello bianco o nero Dice la Bibbia quindi che tu hai paura, non risolvi il tuo problema, ma vai verso Gesù, cammina verso Gesù, non distogliere lo sguardo da Gesù e vedrai che appena Dio verrà la tua fede, allora ogni cosa si risolverà. Allora la tempesta si calmerà perché sarai cresciuto. Lo scopo di Dio è quello di farci crescere nella fede. E sempre ci sono delle prove, su prove, su prove, perché noi dobbiamo passare di gloria in gloria e di vittoria in vittoria. Amen? Siamo pronti? O ci faremo fermare? Tanti purtroppo si sono fatti fermare nel cammino. Tanti purtroppo lungo la strada li abbiamo persi, li conosciamo. Perché? perché non hanno mai dovuto lo sguardo su Gesù. La cosa più importante nella nostra vita è non perdere mai la visione. Io lo dico spesso, ci sono tre cose importanti nella Chiesa. La visione, la visione e la visione. Perché se tu perdi la visione, inizierai a fare le cose senza uno scopo, senza un obiettivo. E quindi alla fine ti perderai. Ma se tu fai le cose con la visione, allora potrà arrivare la tempesta più grande tu non affonderai quindi cosa fece Pietro quando stava là? iniziò ad affondare, aiuto, come devo fare? fece la preghiera più corta ma più efficace di tutta la Bibbia signore, salva era la preghiera più corta che tu va a tutta la Bibbia però fu quella che subito arrivò la risposta Gesù disse, uomo di poca fede, perché tu tutta questa tempesta io l'ho fatta per metterti alla prova e sei venuto a me perché hai dubitato e ancora oggi Dio ci dice perché dubitiamo perché non rimaniamo fermi nella nostra posizione perché non rimaniamo fermi nella visione che Dio ci ha dato, perché non rimaniamo fermi nella chiesa dove Dio ci ha dato perché, perché andiamo dietro alle tempeste le tempeste non esistono sono solo delle prove che Gesù permette nella nostra vita, per mettere alla prova la nostra fede. Io non mi lascerò fermare, A me. noi non ci dobbiamo lasciare fermare. Dio non può benedire la tua vita se prima non ti fa attraversare una prova di fede. Quanti sono stati benedetti all'incontro? E lo sei stato perché hai attraversato una prova di fede? Quella prova viene prima della benedizione. Se non passi la prova, non c'è benedizione. Allora dobbiamo prendere le benedizioni. Non dobbiamo permettere che il diavolo ci porti lontano con le preoccupazioni, con gli affaticamenti, le tante cose da fare, con i problemi, con le paure. No, noi vogliamo essere fedeli. Non vogliamo che Gesù dica un giorno, un uomo di poca fede. No, vogliamo che un giorno il Signore dica servo fedele entra nella gioia del padre mio Pietro anche fu infedele all'inizio non è ma però imparò da quella cosa noi possiamo sbagliare nella nostra vita, sicuramente sbaglieremo però una delle cose importanti sapete qual è? è imparare dei nostri errori. ho sbagliato? non sbaglierei il diavolo mi ha fatto le scarpe non gli darò più l'opportunità di farmene perché ho capito che c'è una prova della vita Dio metterà alla prova la nostra fede. ricordatemi sempre Dio metterà alla prova la nostra umiltà andò da, da Gesù il diavolo e disse se tu mi adori io ti darò tutto questo tutta la terra wow che proposta Dio metterà alla prova la nostra umiltà e mettere a prova la nostra fedeltà a Dio e la nostra fedeltà alle autorità della Chiesa. Verrà il momento della prova. E se saremo fedeli, allora ci sarà un grande premio. Altrimenti inizieremo ad affondare. E ci saranno due opportunità. O diciamo, Signore, salvami e usciamo fuori, oppure, purtroppo, c'è poco da fare. Ma noi vogliamo essere quelli che non si arrendono, come dice la Bibbia, quelli che non perdono di vista la visione. Dio ci ha chiamati con un grande scopo, con un grande proposito. E in questi giorni io lo sto vedendo ancora di più, perché arrivano tanti attacchi che sono incredibili, che non si possono raccontare, anche perché stiamo registrando, non si possono raccontare. Ma veramente sappiamo che c'è una grande promessa sappiamo che questo luogo verrà conosciuto in tutto il mondo sarà un posto di risveglio mondiale e sta per succedere sta succedendo già anche se non ce ne andiamo conto dopo l'incontro le persone si sentono diverse c'è un movimento diverso dello Spirito Santo in questo luogo e noi vedremo la gloria di Dio qua verranno a centinaia di migliaia per vedere la gloria di Dio Amen. Credetelo, Amen. lo vedremo. E non passeranno 50 anni, lo vedremo in poco tempo. Amen. Perché Dio è fedele. Amen. Amen.